Ti senti storto? Cos'è il dritto? Prima di iniziare a parlare delle rotazioni degli assi primari voglio rispondere ad alcuni commenti. Il commento cardine è ehm, sì è vero ci sono riuscito funziona eh, sulla presa grande però io per tenere le prese piccole mi trovo più comodo a stare in dentro e quindi schiacciato eh, sulla parete. Allora, la risposta è fisica, nel senso, fai lo stesso esercizio levando l'appoggio buono per il piede, mettendone uno piccolino e al posto delle scarpette mettiti una ciabatta, una pantofola morbida. In questa maniera potrai constatare che se te ti metti parallelo alla parete eh, o la scarpa eh, scivola o si leverà dal piede. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non ci sarà incidenza, vuol dire che non stai spingendo, non c'è una forza risultante in spinta verso la parete. La risposta agli altri dubbi, cioè sull'adattamento di, di, diciamo, di questi criteri direttamente nell'arrampicata è... Che non puoi constatarlo subito al momento in cui io sto definendo dei concetti ideali di statica quando in realtà poi nell'arrampicata andremo a parlare di dinamica quindi allora, io sto cercando di definire dei punti di riferimento per poi dopo inserire tutto quello che riguarda la dinamica per parlare di dinamica ripeto bisogna partire da un punto di partenza statico arrivare a un altro punto di partenza statico in mezzo c'è il movimento cioè la dinamica però se noi non definiamo il punto A e il punto B non abbiamo una direzione ben precisa non avendo una direzione precisa e chiara non possiamo intervenire a correggere gli eventuali errori Ora andiamo agli esercizi per cercare di comprendere meglio quelle che sono sia le rotazioni ma anche sia il rapporto di ortogonalità. L'esercizio di riferimento è l'esercizio che abbiamo fatto nell'episodio 1, cioè quello di lavorare mano destra, piede sinistro e qui delimitare diciamo, l'ortogonalità degli assi, quindi fare in modo che l'asse delle spalle, l'asse del, del bacino e l'asse primario siano Perpendicolare. Okay. Ora andiamo a lavorare invece in omologo. Perché andiamo a lavorare in omologo? Proprio perché, quindi mano destra, piede destro o mano sinistra, piede sinistro: proprio per evincere, fare, mettere in evidenza quanto è importante la rotazione. Questo perché? Perché in opposto, lavorando in opposto, quindi mano destra, e sinistra, non ti viene andare in apertura e quindi in rotazione sfavorevole dell'asse delle spalle e dell'asse del bacino. Con l'omologo invece rende subito l'idea eh, di quello che si può fare e di quello che non si deve fare. Mano destra, piede destro, mano sinistra metto sempre la stessa altezza per mantenere appunto in... rispetto all'orizzonte il parallelo ok ecco questa qui è la posizione ideale ok poi se io vado vedete, ad aprire la mano sinistra qui lasso delle spalle fino a, a 90 gradi alla fine mi si apre la mano ovviamente 90 gradi in questo caso va bene perché stiamo parlando di una presa molto buona se invece la presa fosse piccola basterebbe pochissimo poca apertura per eh, farti cadere vado a provare questa bassa 2 centimetri è abbastanza buona allora in questo caso ovviamente non, non, non puoi lavorare a braccio teso perché andresti troppo in fuori devi piegare il braccio come devi piegare la gamba così e così ok, qui ecco subito arrivato all'apertura di, di pochi centimetri di pochi gradi Tendi a cadere. Facendo l'esercizio ti sarei sicuramente accorto che l'escursione dell'asse delle spalle è superiore di quella del bacino. Questo un po' di vuol dire che ti sarei reso conto che se apri l'asse delle spalle senza coinvolgere l'apertura del bacino. La maggior parte delle volte riuscirai, anche con diciamo con un po' più sforzo, però a mantenere la presa. Nel momento in cui invece, aprendo l'asse delle spalle, quindi ruotandolo verso l'esterno, questa è la mano, aprendolo verso l'esterno, apri anche l'asse del bacino, una volta che hai aperto l'asse del bacino, Giù, quindi in realtà tu che puoi fare? Puoi anche aprire l'asse delle spalle se riesci a mantenere l'asse del bacino in chiusura. Okay? Io la chiamo chiusura, nel senso che ruota l'asse, la, quindi il centro dell'asse, ruota verso la presa che tiene, quella è chiusura. Apertura è quando l'asse diciamo, va a guardare il centro dell'asse il fuori cioè se è la mano sinistra verso il lato destro Ok? quindi questa è apertura quindi in realtà uno può anche fare apertura superiore dell'asse delle spalle e in realtà chiusura con il bacino per quello che le persone si trovano all'inizio meglio con il laterale perché ti obbliga a mantenere ruotato l'asse del bacino verso la presa che devi tenere però il problema è che come ho detto nel, nella spiegazione del nel video che parlavo dell'arrampicata in del laterale non conviene perché quando uno si mette in laterale si mette di fianco e tenderà poi a lavorare alzando i gomiti esercitando una forza verso fuori e sulla presa però queste cose le andremo, andremo un po' più in dettaglio la prossima volta prenderò in esame per ogni segmento un esercizio per farti comprendere meglio l'utilità e il senso di quello che sto dicendo. Iscriviti al canale e schiaccia il tasto campanellina per rimanere aggiornato sui prossimi video. Ciao, alla prossima!